stiamo parlando del bonus a 200 euro destinato ai lavoratori autonomi e liberi professionisti ribattezzato come bonus unicorno cioè se ne parla se ne parla però nessuno finora l'ha mai visto eh, per fare punto della situazione in diretta con noi per capire se siamo finalmente addirittura d'arrivo e la sua assegnazione avverrà senza lotterie non ci sono i sorteggi <ride> il nostro esperto di fisco francesco oliva buongiorno francesco bentornato Buongiorno, buongiorno a voi e chi schissa a tutti? Chi schissa a te, Francesco? Allora, abbiamo innanzitutto novità sulla data in cui potrà essere richiesto questo famoso bonus? Sì, come avete detto correttamente prima voi, l'ADEP, l'associazione del, eh, delle casse private, di previdenza privata ha dato un'indicazione di massima per cui verosimilmente si potrà presentare domanda a partire dal prossimo 20 settembre e non oltre il 30 novembre. Il 30 novembre è una data importante perché è la scadenza per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi relative allo scorso anno. Eh, I fatti sono questi, a fine agosto è stato finalmente firmato il decreto attuativo questo decreto attuativo prevede una serie di istruzioni per presentare la domanda, non prevede eh, la, la data per, per poterlo fare. Data che verrà verosimilmente resa nota dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, alla quale dovrebbe eseguire un messaggio, una circolare esplicativa da parte eh, dell'Inps. Quindi si parla, mh, probabilmente si andrà alla fine di settembre. Su questo okay. vorrei fare una parentesi proprio piccola, ricordando a tutti coloro che ci ascoltano, che eh, la scadenza iniziale per la pubblicazione in gazzetta di questo decreto era il 17 giugno okay. siamo al 12 di settembre per legge, cioè la legge entrata in vigore, il decreto legge di metà maggio prevedeva che entro 30 giorni quindi il 17 giugno fosse eh, pubblicato in gazzetta questo decreto questo teniamolo a mente perché è una rappresentazione evidente di come viene a volte purtroppo violato il patto stato cittadino. Ormai non ci meravigliamo più di niente. Il burro eh, sì. quindi ci confermi che uh, l'assegnazione ci, ci sarà non tramite Click Day, tramite la lotteria ah. E, allora, sul click, allora sul Click Day è stato smentito da più parti oh. e anche i numeri dei potenziali eh, beneficiari eh, fanno pensare che lo stanziamento sia sufficiente per tutti. Mm. Da questo punto di vista un'analisi puntuale è molto complicata perché, perché mh, eh, nel presentare la domanda una delle dichiarazioni che va fatta è non aver percepito i 200 euro a titolo di dipendente pensionato perché in Italia abbiamo comunque una... Platea importante sì. di titolari di partita IVA, sì. soprattutto professionisti che in realtà hanno contratti di lavoro dipendente oppure sono eh, pensionati. Ecco, in questo caso, siccome nel conteggio della, dei titolari di partita IVA vengono inseriti tutti, eh. consideriamo pure che c'è una fetta importante che è difficile da stimare perché poi i requisiti sono, sono molteplici che però non possono richiedere i 200 euro come titolari di partita IVA perché lo hanno già percepito sotto le altre due forme che sono eh quella di dipendente e di pensionato poi una, una, sempre sulla domanda una notazione particolare per coloro che hanno la doppia iscrizione o che sono stati iscritti alla gestione separata, il geometro o il professionista che oggi è iscritto a una cassa privata ma che in passato è stata iscritta alla gestione separata dell'Inps la domanda la deve presentare all'Inps questo eh, evidenziamolo perché è un aspetto eh. particolare del, nell'ambito della presentazione della domanda hai fatto bene a puntualizzare eh, a questo punto faccio un recap eh, sì, no, l'autodichiarazione che bisogna Uh, compilare, bisogna, cosa bisogna scrivere, a chi mandarla, c'è cioè la piattaforma, come, come, come funzionerà. Allora, la domanda da presentata all'INPS, attenzione perché non ci sono non sono previsti in questo momento meccanismi automatici, quindi occorre loggarsi al sito dell'INPS con il proprio, il proprio speed, okay. e, um, O con la carta di identità digitale. O la carta di identità digitale o con la Carta nazionale dei servizi. E occorre eh, autodichiarare una serie di dati, il fatto di essere titolare di partita IVA ed a che titolo, perché. Possiamo essere professionisti piuttosto che artigiani, commercianti. Eh. Eh, occorre autodichiarare il reddito eh, conseguito nel 2021 che non deve essere superiore a 35 mila euro. Okay. Occorre autodichiarare di non essere nelle situazioni previste nell 3, negli articoli 31 e 32 del decreto, cioè quello che dicevamo prima, non aver percepito i 200 euro né come lavoratore dipendente né come eh, okay. pensionato. Ok. Eh. Questo, questo logarsi lo si può già fare adesso oppure bisogna aspettare sempre il video? Del... No, occorre ancora aspettare okay. due step Ah, <ride> neanche uno, <ride> due sì. Quegli sì. step passano sì. a due e cioè? perché dobbiamo aspettare che il decreto di fine, firmato a fine agosto è già reso pubblico in realtà con il bollino eh, ministeriale sia pubblicato in gazzetta ufficiale eh. e, e poi successivamente occorre che l'Inps eh, pubblichi un messaggio o una circolare esplicativa con le indicazioni da seguire per la piattaforma ovviamente chi mm. è iscritto ad una cassa privata, quindi avvocati geometri commercialisti dovranno seguire le stesse istruzioni pubblicate dalla propria cassa Perfetto. di per il momento le cose di rospo e la polvere di stelle <ride> la conserviamo Cioè poi dopo se Ascettiamo ce la chiedono, che la palude è infestata dopodiché arriverà il bonus Francesco. A questo punto ti ringraziamo come al solito e ti daremo già appuntamento a breve Perché poi faremo un recap di tutti i bonus che arriveranno per tutti i cittadini, va bene? Certo, va bene, grazie ancora per l'invito Ciao, Ciao grazie Francesco, salutiamo Francesco Olive, il nostro esperto di fisco Che ci ha chiarito un po' tutto l'iter da seguirsi